Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di giugno 2022. I primi termini da segnare in agenda sono quelli del 16 giugno, ad aprire le danze è il canonico appuntamento con gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e contributi IMSS. Nello specifico dovranno essere effettuati il versamento dell'IVA relativa alla liquidazione del mese di maggio 2022, le ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi IMSS di maggio 2022, le ritenute su lavoro autonomo di maggio 2022. In altre parole i sostituti d'imposta dovranno provvedere al versamento IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d'imposta su redditi di lavoro dipendente assimilati nel mese di maggio addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza del mese precedente. al versamento dei contributi IMSS dovuti per le retribuzioni del mese di maggio, al versamento IVA per i contribuenti con liquidazione mensile relativa al mese di maggio 2022. Nello stesso giorno scade la prima rata dell'IMU, ovvero l'acconto. Sono obbligati al pagamento tutti i contribuenti che non rientrano nei casi di esonero previsti. Molti sono esclusi per l'esonero sugli edifici adibiti ad abitazione principale, ovvero sulla prima casa, se non rientra tra gli immobili di lusso. A seguire il 27 giugno 2022 l'appuntamento per gli operatori intracomunitari, ovvero l'invio degli elenchi Intrastat. Devono essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Sono quindi interessati all'adempimento esclusivamente i contribuenti con obbligo mensile. Fine del mese ricca di scadenze. Nella giornata del 30 giugno 2022 il termine principale da segnare in agenda è quello relativo al versamento del saldo e dell'acconto delle imposte sui redditi. Devono essere versate il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, IRES, IRAP, Cedolare Secca, e Imposte Sostitutive, emerso dalla dichiarazione dei redditi. Le imposte possono essere pagate in un'unica soluzione o a rate. Nello stesso giorno deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione degli aiuti di Stato. Imprese, partite IVA e soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perduto, crediti d'imposta e altri tipi di ristori previsti dai decreti emergenziali dovranno comunicare gli importi ricevuti entro il termine del 30 giugno prossimo. L'autodichiarazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo in merito ai contributi a fondo perduto, ai bonus e ai ristori ricevuti. L'ultima scadenza del mese riguarda i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico. Gli stessi possono presentare domanda di esonero dal Canone RAI 2022. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata da chi non detiene una TV in casa per beneficiare dell'esenzione esclusivamente per il secondo semestre dell'anno. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di giugno 2022. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione. Al prossimo appuntamento, arrivederci!